Mi sa è stato in casa? Mi sa che è stato in casa. Mi sa che è Mi sa stato che è sono così veterinario cosa? Non è Che c'è? Oh tipo... tocchino to, to. che certo? eh, cosa? c'è? eh... la cosa è che droga! che droga! che droga! che droga! che droga! ti credo che l'ho portato io! si sono bastardo! il cuore cioccolato? ti credo che io! Che sei che non zone io ho detto no, ti dà noi, siamo E se si è piccolo, si è piccolo. E allora? E E allora? E E allora? E E allora? E E allora? E E allora? E E allora? E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E I'm gonna kill but... Let's get this dude's... <laughs> Let's <laughs> get this dude's... Let's get this 나야나나예예예예예예 <웃음> <웃음> <웃음> NAMA MA MA MA MA MA MA Ti ringrazio! Oh, è vero! Ti ringrazio per la è vita! Ti ringrazio per la sua vita! Ti ringrazio per la sua vita! Ti ringrazio per No, Ok potrei dire così. Operazione Starti tre, vuota tutto, È la straordinaria promozione che consente di acquistare un sistema di riposo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 No, io... sul tuo nuovo segreto sul tasso zero per acquista da Non più tutti i della sua gamma sarai sempre tu a scegliere tra i che ha creato per un omaggio a scelta il ma io ti, ti... ti それはロットのスガムの 75% って seguito, vabbè, video. Ha realizzato insieme a e allora chiama Marion per un video. A caso forse non si sta da io come potrei se non NO! SPLASS! SPLASS! io devo dire ho spinto un rosso il non ma io ho fatto quello che io ho fatto a vedere. non mi stai io ho fatto tutto ho fatto 506... ho fatto tutto ti sono fatto no ho no. fatto Non fare con il mario di ossa, sto passando. Eh, si, si, si, ok. Ecco fatto, si è tutto il video. Si è tutto il video. Si è spaccato. Ma che ti dà che Ma El trahiyeyim. <susurra> Sono felice che tu ti sappia chi sei, la tua rubrica diventerà molto speciale, perciò ha ragione perché no, è parte della mia No, ma chi ha la tua vita? Scrivere queste rubriche mi ha fatto bene, è, è, è un esco, quindi... Ti stai affrontando? Posso non risultarlo se non mi stai rotto? <susurra> Ciao, ciao, ciao, Terzo so questo. Ehi, attenzione 4. Vai. Eccolo, sto là. Basta. Basta. So fare. Basta. basta, sto eh sì. Non mi, mi stanno più se basta però. E non no, non aprirà. Non no sotto perché talmente è lungo con no, quasi cane e ma per modificare quel filo un'altra dobbiamo anche andare telefono e non ci vogliamo modificare no perché staccato ah staccato e devo dire che salvo se già mi piace ho provato un goppo no la memoria rende liberi il telefono la in coppera, è un po' ho è serve, è un rettista no. della... eh sì. che cosa ha fatto? no! un computer in casa ho portato avanti il da... non lo quando è in casa sei con le fate <ride> <ride> tutti me <ride> ne vale roba fa faccia colpi tutti Pacifico, non si può conciare, non si può mettere qualche parte. E poi c'è tutto quasi quasi: facevi tutto la canna e la passa per coppa. E questi non vuole la partita. Ma metti di scato, possono avere un a destra, a destra e a sinistra. E chi le sta a coa! E quando stavo con il telefono a casa? E il telefono a subito. telefono voluto, telefono. voluto. Ho salto. Non c'è niente di più! Non c'è niente di un Non c'è niente di più! Non c'è niente di di più! Non c'è niente di più! di più! Non c'è niente di più! di più! Non c'è di più! cosa mio no. cosa il Che non No, no, no, Non te così! non mi capire? L'uomo si può bagno che il No! Se è non perché non Dai! Non Se sparte sto. Oh. Cosa? Il nostro video? Adesso lo so. allora capito che io sono tornato a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 Köszönöm, hogy mesemtrigom wow ja ha ó sobaró ah jó jó jó jó jó ó itt persze most is Dietro! Oh! Ma cosa ho fatto? Eh? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Si Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Vieni con la non E piace, non mi piace, ma ma non non mi piace, ma non ma Gracias. di quello di quello di così Io so, ayo man. Ma te così. Matteo. Mangiami, grazie ciao. Guarda quei cartelli, creatore. Questa, balcone. Eh, dove c'è la devi? Oh, so. Ah, io per il barcone, che cosa sta? E così, ci possiamo andare con il barcone? Da questa, mi mettere una brutta macacetta? Così, dove non c'è Così, dove non Così, Sì, scappo scappo scappo scappo scappo scappo basta questa roba I'm going to go to the wall and I'm going Hey, this is Billy Bane. What are you doing? I'm going to go to the wall. go to go to Dick. mettere il video perché mi perché il mio è caduto perché non è perché Se sì, no, ho pensato di non guardare questo. Se sì. sì, oh, perché... no. Se no, ho pensato di non guardare perché... il E che tipo di stuccini? Sì. Così. così, così. Così, così, così, così. Così, così, così, così.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 Okay, I love Scusi, sono. Dun... Vai da tu. Scarica Se ne è e trocenti a su di Ciao ragazzi, Meow! Oh, guarda tu! Guarda tu! どうぞ。 Eh. No, no, no. Parte che viene espressa in esclusiva dal 9 marzo, Sky. Guarda, non prova, scarica. Eh, si. è il tema che vi suscita in dei negozi scarici. che Oddio la bocca! Ok, che no ho l'essere un razzo. Non credo Scusi, lei è il nostro nuovo vicino. So questo Eh, che è futuro. Ma non alla Eh, No, così. Sei Ho capito le mie scuse voilà. mi <laughs> no one le grindeo. I'm <laughs> going di quel giorno di festa in lo col It's a... It's a... Because in the talk. Eee evet mazuriyet